Senti, che cos'è il diritto d'autore? Allora, il diritto d'autore è quel, quell'insieme di norme, di regole che l'ordinamento giuridico prevede a tutela del, dell'attività creativa, dell'attività autorale. No? Quindi, eh, il diritto d'autore è quello che abbiamo noi, quindi quello figlio del modello francese nasce appunto eh, alla fine del 1700 eh, dopo le, la rivoluzione francese con le prime leggi repubblicane tra cui ce n'era anche ce n'erano anche alcune che tutelavano l'attività creativa, no? quindi figli un po' del, dell'illuminismo che ha messo al centro la persona, l'intellettuale e anche la persona che di lavoro, crea opere, fa opere. Poi nella, nella diciamo dizione più anglosassone, angloamericana, parliamo di copyright, copyright. Eh, come se fossero la stessa cosa, in realtà non sono proprio la stessa cosa. Ecco, stavo per chiederti esattamente questo. Perché parte che appunto basta no, analizzare la parola, copyright non è il diritto d'autore, è il diritto di fare copia che è, come puoi capire è ben diverso e, e poi anche il, il, la sua radice storica, prima ti ho parlato della rivoluzione francese per quanto riguarda il nostro diritto d'autore, quello dell'Europa continentale invece il, il, il mondo anglosassone e poi quindi tutto anche il mondo americano, nordamericano, americano Australia, via dicendo, tutto il Commonwealth ha um, si è portato dietro invece l'altro modello che è quello del copyright che viene invece dall'atto della regina Anna d'Inghilterra del 1710 sì, sì. che era un, un atto proprio per disciplinare l'attività di, ehm, di produzione di contenuti per l'apprendimento, cioè se, se si va a leggere si parla di un atto per incentivare la produzione di, di, di opere all'epoca editoriali principalmente perché era nato un conflitto tra sì. gli stampatori e gli autori, cioè coloro che avevano gli strumenti, le macchine per poter riprodurre in copia le, le opere letterarie e invece coloro che le opere letterarie le scrivevano, le, le creavano, che erano svantaggiati perché ovviamente chi aveva le macchine e i mezzi economici per poter stampare tante copie e distribuirle e venderle aveva il coltello dalla parte del manico. Allora la regina Anna Inghilterra ha eh, approvato un il primo Copyright Act per mettere pace in questo conflitto sociale e no. stabilire che in realtà è l'autore il primo eh, diciamo fulcro, il primo punto da cui nasce il diritto, la fonte del diritto, e poi questo diritto lo trasferisce eventualmente all'editore, al publisher. Ehm, e niente, quindi questo per rispondere alla tua domanda, adesso al giorno d'oggi poi parliamo di questi due modelli come se fossero quasi la stessa cosa, anche no. perché poi... Eh, Ma semplificare. In termini giornalistici si semplifica, si dice copyright per, per dire diritto d'autore e viceversa, lo faccio anch'io eh, quando faccio attività di divulgazione, non mi metto a fare sempre la precisazione di un quarto d'ora. Eh, e poi c'è anche da dire che la globalizzazione eh, ha portato una, diciamo, una sovrapposizione di questi due modelli, cioè adesso i, anche i modelli contrattuali che sono quasi sempre, soprattutto nel mondo del diritto commerciale, del diritto societario, del diritto sì. della proprietà intellettuale, sono in inglese, sono ispirati a un modello angloamericano americano e quindi alla fine parlano di copyright, e ci, e ci lo stiamo portando in casa anche noi, mm -hmm. che in realtà dovremmo parlare mm -hmm. di diritto d'autore. È, è, è un po' la solita storia del, dell'anglicizzare la lingua italiana. Eh? Sì, esatto, c'è un discorso sia linguistico, ma appunto, ma anche sì. proprio di un modello giuridico che, quindi, che no, stiamo imparando. No? C'era... È sempre la solita storia della differenza fra il diritto romano, perché poi di quello si tratta, eh, o di derivazione di diritto romano e di quello eh sì, continentale, sì. e il diritto, ed il diritto di tipo del common law anglosassone. Esatto, common law, sì. esatto.